buonasera a tutti benvenuti e benvenuti appunto alla presentazione del numero di limes di questo mese dal titolo la polonia imperiale iniziamo direi con le presentazioni dei nostri ospiti a cui lascio direttamente la parola grazie buonasera a tutti io mi chiamo fabrizio maronta sono un redattore della rivista eh, alcune vostre facce mi sono note quindi immagino che la mia sia nota a voi eh, sono presenti oggi, non trovate i miei articoli nel numero, ma l'ho istruito e coordinato e quindi di conseguenza mi tocca, ma in realtà è un piacere. Buonasera anche da parte mia, io sono Agnese Rossi, sono già venuta qui a Torino, è un piacere tornare. e Io per questo numero invece ho curato una, una traduzione, una pubblicazione in realtà di, eh, e anche un'introduzione del rapporto che la Polonia, appunto visto che è ovviamente questo è il tema, eh, ha presentato al governo tedesco su, chiedendo delle riparazioni di guerra, dei risarcimenti di guerra rispetto naturalmente alla seconda guerra mondiale, al periodo di occupazione nazista e nulla, collaboro con l'IMES e, e mi occupo anche di Polonia. Grazie mille e partiamo proprio dalla Polonia, quindi iniziamo dal principio, parliamo di uno Stato nell'Est e su questo mi aspetto un commento eh, della, nostra, della nostra Unione Europea che ha eh, un ruolo chiave nell'attuale conflitto, ehm, conflitto russo-ucraino e che ehm, appunto è stata scelta per, eh, per il contenuto di questo volume. Perché, il perché di questa scelta? Ti chiedo Fabrizio e soprattutto qual è oggi il ruolo della Polonia nella nostra Unione Europea da un lato e alleanza atlantica dall'altro? Una domanda facile, così Una iniziamo. proprio sì, di riscaldamento. Dunque, sì, grazie. E, m, qual è il ruolo Beh, e perché? Cominciamo col perché. Perché eh, è stata scelta? È stata scelta perché dopo un anno di guerra in Ucraina ci sembrava eh, opportuno e doveroso come rivista di geopolitica volgere lo sguardo a un paese che sta svolgendo un ruolo assolutamente fondamentale in questa guerra. Eh, fondamentale perché, mh, come ormai è eh, arcinoto, stranoto, l'Ucraina, specialmente negli ultimi, diciamo, nella seconda metà del, della guerra, seconda metà nel senso di questo anno in di guerra. È diventata completamente dipendente dai rifornimenti bellici della nato e questi rifornimenti sarebbero assolutamente impossibili senza il ruolo attivo della polonia da questo punto di vista è un numero fortemente limesiano passatemi l'aggettivo perché la geopolitica senza tener conto della geografia è diciamo, un, un esercizio assolutamente teorico e astratto, invece noi cerchiamo il più possibile di rifuggire l'astrazione. In questo caso specifico la Polonia è il, non un, il retrovia, eh, cioè la, eh, il retroterra, la retrovia per eccellenza, del, eh, dei rifornimenti NATO. La Polonia ospita e non da oggi, in realtà dal 2015, cioè 2014-2015, dalla presa della Crimea e dall'inizio della guerra nel Donbass, ospita eh, basi di addestramento dell'esercito ucraino e soprattutto grazie alla Polonia, nonché ad altri paesi europei particolarmente avversi alla russia come la gran bretagna e, eh, o la svezia per esempio che l'esercito ucraino è stato messo in grado di combattere questa guerra partendo dalle condizioni di eh, semi eh, dismissione in cui si trovava eh, a metà degli anni eh, 2010 e, mh, perché ereditava diciamo, come dire, il disarmo e lo sfascio del, del crollo dell'Unione Sovietica e quindi anche dell'apparato militare sovietico e non aveva compartecipato l'esercito ucraino della ricostruzione delle forze armate che nel frattempo avevano invece interessato la Russia propriamente detta. E, mh, ed è grazie alla Polonia che adesso eh, la quantità inverosimile di armi e soprattutto di munizioni, perché questa è una guerra in cui si sta consumando una quantità enorme di munizioni, tanto che gli apparati eh, produttivi occidentali, eh, americani europei, fanno fatica a tenere il passo, e uno dei temi adesso è proprio questo, eh, perché abbiamo svuotato i nostri, o meglio, ridotto considerevolmente i nostri arsenali e fatichiamo a produrre nuovo munizionamento per sostenere lo sforzo ucraino e, non, eh, e fare in modo che i nostri arsenali non vadano sotto un certo livello critico che comprometterebbe la nostra sicurezza, ma insomma tutto questo arriva grazie alla Polonia perché la Polonia confina eh, per un tratto non breve con, eh, con, con, con l'Ucraina tra l'altro la eh, città principale dell'Ucraina occidentale, cioè Leopoli, è il capoluogo di una regione, la Galizia, che storicamente è appartenuta alla Polonia, tant'è vero che anche la forma Urbis diciamo così, di quella parte di eh, Ucraina è molto più centroeuropea di quanto non sia uh, prettamente diciamo, russa. Se andate a Leopoli sembra di stare a, per esempio a Cracovia più che a Varsavia, che è una città che si è conservata meglio dopo la seconda guerra mondiale. Insomma, quindi la Polonia sta svolgendo questo ruolo fondamentale. Ma oltre al ruolo prettamente diciamo, logistico, ehm, la, ehm, eh, la Polonia sta in realtà aiutando gli ucraini per aiutare se stessa. Questo è un po' è il punto fondamentale del concetto eh, diciamo che questo numero vuole poi articolare nei numerosi articoli che, eh, che vi sono contenuti, perché ehm, la Polonia, che è chiaramente un paese tradizionalmente russofobo per ragioni diciamo, storiche, mi sembra intuibili, su cui non mi soffermerò più di tanto, eh, vede in questo momento una doppia, mh, o forse vediamo quasi una tripla opportunità. La prima è quella, attraverso chiaramente eh, il valore degli ucraini che combattono, ma chiaramente le armi e i soldi occidentali e americani in primo luogo, di assestare alla Russia un colpo, se non mortale, questo è il sogno proibito diciamo, del, dei polacchi, eh, quantomeno notevole, tale da eh, di fatto mh, stemperare, se non annullare la minaccia russa, almeno per un periodo di tempo abbastanza lungo. Secondo poi l'opportunità di eh, sganciare paesi cruciali dell'Unione Europea o comunque importanti dell'Unione Europea dal rapporto che dal punto di vista polacco è quasi incestuoso con la Russia sotto profili fondamentali come per esempio l'energia e quindi la Germania, l'Italia quindi altri paesi e terzo, ma non affatto meno importante, accreditarsi finalmente come potenza occidentale e qui il commento che mi chiedevi è molto curioso che un paese come la polonia che noi normalmente ascriviamo all'europa dell'est se voi parlate con i polacchi non si definisce europa dell'est non più si definisce europa centrale ed è altrettanto curioso e quasi paradossale che questa ehm, eh, diciamo nuova incarnazione geografica o almeno di autopercezione come Europa centrale sia stata resa possibile innanzitutto dal crollo della cortina di ferro e dall'inclusione di questo Paese nella Nato e nell'Unione Europea, cioè in organizzazioni prettamente occidentali che sostanziano direi più di altre il concetto, per altri versi forse abbastanza vago di Occidente, cioè poi fondamentalmente di mondo che gravita sulla sfera di sicurezza americana e per l'appunto sui modelli politici ed economici che insomma afferiscono all'Occidente come è stato riplasmato dall'America dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi c'è molto di America, anche e soprattutto per ragioni di sicurezza, ma proprio anche di modello sociale in alternativa, anzi addirittura in contrapposizione alla Russia nel modo in cui eh, le, eh, la Polonia si concepisce e nelle scelte che ha fatto dopo la caduta del muro e della cortina di ferro, a partire dall'ingresso nella Nato e nell'Unione Europea. E, però, paradossalmente, questo, questo concetto di Europa del centro è stato reso possibile anche dal ritorno sulla scena europea di una Germania riunificata che ha ricostituito una sua sfera di influenza, soprattutto economica, in quello che i tedeschi per l'appunto chiamano Mitteleuropa, cioè l'Europa del mezzo, del centro. E questo è paradossale perché in realtà diciamo, la Polonia vive storicamente, da quando esiste come entità politica, un, uh, una sorta di sindrome d'accerchiamento perenne tra la Prussia e poi quindi il primo Reich, cioè diciamo, la Germania Guglielmina, dall'870 in poi, e la Russia, zarista prima ma soprattutto dopo la rivoluzione d'ottobre, dopo il 17 eh, comunista, per cui fondamentalmente si trova sempre Diciamo, a dover scegliere il male minore eh, in qualche modo e a volte non può nemmeno, tant'è vero che uno dei, eh, diciamo degli episodi storici che ancora plasmano eh, in maniera determinante la memoria storica polacca ma anche le scelte strategiche della Polonia ehm, è il famigerato patto Molotov-Ribbentrop o meglio un, eh, un addendum segreto al patto, un articolo segreto di quel patto con cui Stalin e Hitler si accordavano per la spartizione della Polonia dopo l'invasione eh, tedesca. Quindi eh, diciamo, è quindi curioso diciamo, che in qualche modo la Polonia abbia usato strumentalmente per la propria inclusione nell'Occidente questo rapporto con un paese come la Germania. Con cui Agnese ci dirà meglio, c'è cioè un rapporto comunque così complesso e così denso anche di recriminazioni e eh, diciamo ferite storiche che, nella memoria polacca, sono piuttosto recenti, anche se non così recenti come il passato sovietico. Però, insomma, la Polonia in questo momento sta facendo anche una, fino adesso direi brillante, operazione di occidentalizzazione di se stessa, anche e soprattutto agli occhi del resto dell'Occidente, a partire dai paesi europei. Non ci scordiamo che ancora pochi anni fa, quando Chirac era presidente della Repubblica Francese, quindi di fatto capo di Stato ma anche fondamentalmente di governo, um, un presidente francese si poteva permettere di dire al ah, suo omologo polacco «sta tizzito. La formula era i polacchi hanno perso una buona occasione per tacere quando la Polonia eh, faceva in quel caso notare eh, che la Russia poteva essere una minaccia, eh, mentre adesso invece la Polonia ambisce ad essere considerata in modo completamente diverso e soprattutto ad essere l'alleato indispensabile della Nato e quindi degli Stati Uniti rispetto alla minaccia russa, il che vuol dire anche riarmarsi con armi, diciamo, eh, che rimpiazzano quelle di derivazione sovietica che la Polonia ha ceduto nelle prime fasi della guerra all'Ucraina e che ha consentito all'Ucraina chiaramente di combattere, riarmarsi con armi di assoluto, ehm, diciamo, di primissima scelta, diciamo così, eh, all'avanguardia, che sono fondamentalmente armi statunitensi, che consentiranno alla Polonia di uscire da questa guerra dalla guerra ucraina con un esercito rinnovato negli armamenti e soprattutto molto più interoperabile, cioè fondamentalmente analogo come tecnologia ed armamenti all'esercito americano, il che vuol dire che l'integrazione della Polonia nel dispositivo atlantico da questa guerra uscirà notevolmente rafforzata. Ti ringrazio per, per questa risposta e per gli elementi interessantissimi su quello che è il... Eh, il vero e proprio ruolo della Polonia rispetto e soprattutto la, eh, la panoramica dei suoi rapporti ad est con Ucraina e, e Russia. Passando invece ad ovest con anche eh, un riferimento a quello che hai appena detto, cioè che si tratta di un paese che avrà un ruolo sempre più importante nell'alleanza atlantica, nell'alleanza europea chiedo eh, appunto ad Agnese Rossi che nel suo capitolo ha eh, approfondito la nota che il governo polacco ha inviato al governo tedesco a settembre 2020 per chiedere dei risarcimenti di guerra. Quindi ti chiedo innanzitutto una panoramica perché è molto interessante sul contenuto, come hanno eh, stabilito quali dovessero essere questi risarcimenti e poi soprattutto di spiegarci qual è il significato di questo documento e ti lascio la parola. Assolutamente, grazie mille. E, mh, qui appunto già eh, in apertura abbiamo una pagina proprio da, tratta da questo rapporto, e, mh, si tratta di eh, tre volumi per un totale di più di mille pagine, quindi insomma è una, eh, una ricerca proprio anche una, di scavo storico abbastanza corposa. E vi hanno preso parte accademici, ehm, periti giuridici, storici, insomma anche esponenti governativi naturalmente dell'esecutivo dell polacco ehm, ed è fondamentalmente un gigantesco calcolo volto a stabilire appunto, quali fossero, quante fossero le perdite eh, appunto, subite dalla Polonia durante il periodo di occupazione nazista. Quindi sono stati presi in considerazione gli anni dal 1939 al 1945 e il, il totale è qui eh, presentato in, in slot in alto e eh, poi anche in euro. Si, si sta parlando di 1300 miliardi di euro, quindi circa un terzo del PIL tedesco per eh, darci un'idea. Eh, qui forse noi l'abbiamo riprodotta eh, in, in italiano. Come vedete già questa è quella generale, quindi poi in ogni capitolo si approfondisce eh, uno di questi settori, quindi de perdite demografiche, materiali, immateriali, quindi patrimonio culturale e artistico. Eh, uno dei punti più interessanti è proprio questo, che si cerca in qualche modo di quantificare eh, una serie anche di, ehm, invece, aspetti immateriali per molti versi che portano in luce il carattere anche poi di fondo mh, al, nel, nel suo obiettivo finale anti di questa iniziativa, perché appunto eh, se a, a settembre scorso è stata presentata una, una richiesta, tra l'altro è stata fatta mh, appunto una, una richiesta proprio formale al governo tedesco di risarcimento, ehm, diciamo stentiamo a capire come e, e perché un paese appunto dell'Unione Europea e della Nato chieda mh, appunto, ad un altro paese europeo e, e della Nato ehm, appunto, un, una cifra del genere ehm, rievocando una, una vicenda di setta, oltre 75 anni fa. Ehm, sicuramente c'è in parte ehm, l'aspetto economico naturalmente, ma la cifra lo, lo vedete da voi è naturalmente irrealistica, insomma esigere appunto una una quantità del genere. C'è un aspetto elettorale, eh, d'altra parte mh, appunto, la, mh, in Polonia si terranno le elezioni presidenziali in autunno e il partito al potere che ha finanziato questa eh, ricerca eh, naturalmente mh, mira a riconfermarsi anche cavalcando un sentimento antitedesco che è molto radicato eh, anche mh, mediamente nella, nella popolazione e tuttavia eh, appunto, questi aspetti non esauriscono, eh, non lo spiegano fino in fondo eh, il senso di, di questa gigantesca operazione. Ehm, è un senso appunto, che si coglie meglio, quantomeno, attraverso proprio delle categorie più geopolitiche, ehm, in qualche modo questa, questa ricerca, questo rapporto storico, è, uno dei, è, un, è proprio un documento appunto storico motivo per cui abbiamo deciso di riportarne dei passi semplicemente tradotti, però lasciati appunto nella loro forma eh, originaria. Eh, ed è di fatto un esempio di come la storia mh, possa essere recuperata e in qualche modo riscritta anche a proprio mh, vantaggio da molti, per, per molti punti di vista e in questo caso naturalmente il governo tedesco, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha naturalmente rigettato la, la richiesta eh, dichiarando che la questione per quanto riguarda la Germania è ormai eh, chiusa e risolta dal diritto internazionale. Quindi eh, il primo aspetto, su cui naturalmente anche il rapporto si, si focalizza molto, eh, è appunto ci sono le basi legali per effettivamente avanzare una richiesta del genere, ed è uno degli aspetti più interessanti perché effettivamente ehm, la questione dei risarcimenti tedeschi di guerra eh, è stata affrontata da diversi eh, trattati internazionali a partire dal 1945 in poi e tuttavia ehm, ci sono vari cavilli, in qualche modo non è mai stata ehm, affrontata sistematicamente appunto, in un'unica risoluzione. Eh, ad ogni modo, le varie risoluzioni, i vari trattati che ci sono stati e che hanno avuto come oggetto questo, questo tema, ehm, ecco, la Polonia ha il, ehm, agisce in qualche modo allo scopo di contestarli, appunto di rivederne il senso, a partire eh, proprio dalla conferenza di Potsdam e dalla conferenza di Yalta, quindi nel 1945, eh, quando le tre potenze vincitrici si mettono d'accordo anzitutto sui confini. Eh, della Polonia e poi sul modo in cui la Polonia e anche altri paesi naturalmente avrebbero ehm, in qualche modo mh, estratto questi, questi risarcimenti, queste riparazioni di guerra nel caso della Polonia eh, che ormai era passata nella sfera di influenza sovietica questa è una grande ferita anche per, per la Polonia stessa nel senso che al, mh, alla fine della seconda guerra mondiale si trova dall'altra parte della, mh, della cortina di ferro eh, appunto, quindi avrebbe dovuto ricevere inizialmente queste riparazioni eh, proprio dall'Unione Sovietica, che tuttavia. Le ha corrisposte in maniera eh, sicuramente saltuaria, eh, parziale, secondo appunto la ricostruzione, ma anche molto fantasiosa quasi. Possiamo dire, c'è cioè un aneddoto appunto, perché poi questi rapporti abbondano di questi calcoli, queste argomentazioni, anche questi aneddoti abbastanza ehm, coloriti, eh, per cui appunto parte delle riparazioni sarebbero state corrisposte dall'Unione Sovietica sotto forma di 6 milioni di copie di opere tradotte in polacco di Marx, Lenin e Stalin, sicuramente eh, una, una forma di, di riparazione diversa da quella che i polacchi si, si aspettavano, e quindi di fatto nel 1953 poi eh, l'Unione Sovietica decide di eh, rinunciare al diritto di, di estrazione di, appunto, di risorse per... I perché la Germania Est ormai eh, aveva un'economia allo stremo e il governo polacco comunista all'epoca fa eh, rinuncia a propria volta. Eh, per darvi un'idea, in questo rapporto la stessa, lo stesso atto di rinuncia viene in qualche modo contestato, viene, eh, si, si mette in discussione che Anzitutto si è mai esistito, cioè la riunione del Consiglio dei Ministri con cui si faceva rinuncia, ehm, appunto nel, nel rapporto si dice che di fatto questi atti non sono stati ritrovati negli archivi di Stato. Eh, D'altra parte, forse ancora più importante, eh, la Polonia del 2022 che presenta questa richiesta non si ritiene in continuità statuale con la Polonia comunista, quindi dice non essendo lo stesso Stato noi in qualche modo non abbiamo, eh, effetto, non, è, non è imputabile a noi quella rinuncia, quindi noi non abbiamo mai rinunciato. Ora, questi sono solo appunto, degli esempi, però appunto, il rapporto è pieno di eh, calcoli di questo genere. Um, uno dei più interessanti è quello sui territori con lo spostamento appunto, dei confini polacchi a ovest: ehm, è quello appunto, sui territori che sono stati inglobati nella eh, Polonia come in teoria compensazione proprio dei territori persi a vantaggio dell'Unione Sovietica, in realtà ehm, i polacchi del rapporto, insomma secondo il rapporto, non considerano questo, questa acquisizione di territori come che vediamo qui eh, in marroncino, diciamo appunto che erano poi di fatto territori tedeschi, non la considerano come una forma di risarcimento. Perché di fatto ancora ehm, in qualche modo è stata una decisione presa sempre tra le conferenze di Potsdam e Yalta, in cui mh, è, è proprio scritto appunto che la Polonia non ha, non ha fondamentalmente firmato. Ehm, quindi ecco, emerge anche da, da questi pochi e brevi esempi il carattere, al fondo appunto, antieconomico di questa richiesta, ovvero questo gigantesco calcolo è poi volto a eh, dichiarare, come effettivamente è scritto testualmente, che la Germania non ha ancora concluso un trattato di pace con la Polonia. Ora, eh, naturalmente una dichiarazione del genere, se non si trattasse di due eh, paesi appunto poi afferenti allo stesso campo di, di alleanze, eh, sarebbe poco meno che una dichiarazione di guerra, naturalmente. Eh, con la contestazione anche proprio delle eh, conferenze di Yalta e Potsdam che sono all'origine dell'ordine anche europeo-continentale eh, che conosciamo oggi, la Polonia sta fondamentalmente dicendo che non ha partecipato, non ha potuto contribuire a eh, informare questo ordine e rinfaccia proprio ai tedeschi eh, con le perdite appunto subite e quindi il, il potenziale anche sottratto di appunto aver impedito alla Polonia stessa di ehm, esercitare la propria influenza nella, nella costruzione di questo ordine eh, tanto che mh, quando si parla ad esempio di perdite demografiche mh, uno si aspetterebbe ehm, che appunto, siano confinate agli anni dal 39 al 45 in realtà nel calcolo quindi nel poi quindi anche nel conto che viene presentato eh, ai tedeschi non ci sono solo i morti per mano tedesca di quegli anni addirittura vengono calcolati i potenziali, mh, vi, persone, potenziali persone che sarebbero dovute nascere, quindi i non nati, in base a delle proiezioni demografiche, per cui alla fine di questo calcolo si arriva a dire che in condizioni quindi ehm, non di guerra e non di occupazione nazista sarebbero potuti nascere e prosperare, quindi contribuire anche all'economia e al benessere della nazione, circa cinque, più di 5 milioni di, di bambini polacchi. E quindi ogni perdita, ogni dato in qualche modo riportato e veramente indagato eh, nel, negli aspetti più minuziosi vengono catalogati, per farvi un esempio, anche eh, i costumi di teatro persi nel, nell'ambito del patrimonio artistico e culturale. Eh, appunto per, andati persi durante l'occupazione tedesca ogni singolo aspetto di quegli anni ha avuto un'influenza sul, sullo sviluppo del, mh, della, della nazione polacca da lì in poi che quindi ovviamente viene presentata eh, la, la Polonia di oggi eh, come mh, vittima anche di, di quel eh, passato come appunto in continuità storica esattamente proprio come il prodotto di quel passato ehm, e di fatto Viene utilizzato questo calcolo per appunto, farlo valere sul presente, nella fattispecie rispetto alla Germania, ehm, che contesta anzitutto in quanto autorità morale, perché eh, di base anche il ruolo stesso della Germania in, in Europa si è basato proprio su questa eh, immagine di potenza normativa. E, e I polacchi, invece, rievocando anche una delle pagine diciamo, più oscure, ovviamente, del passato tedesco. Ehm, provano proprio a contestare la, la Germania e l'ordine di cui la Germania oggi è garante in Europa eh, con appunto uno degli episodi poi eh, questo rapporto forse di eh, revisionismo storico più eh, anche mh, esplicito di, di questi ultimi anni. Ti ringrazio molto per questa panoramica. Ne emerge sicuramente un rapporto complesso tra eh, la Germania e la Polonia. Come hai detto, due Paesi che sono alleati sulla carta, sono alleati anche nei fatti in alcune circostanze, eppure la Polonia eh, ha... Questa, ha avanzato questa pretesa, ha fatto questa richiesta, che come abbiamo visto eh, è anche basata su calcoli che in un certo senso tendono ad accentuare una responsabilità tedesca e quindi non posso che chiedere eh, come si sia arrivati a questo punto. E lo chiedo a te Fabrizio, cioè come siamo arrivati ad avere questo rapporto tra due Paesi che teoricamente sono alleati ma di fatto hanno un conto in sospeso? Ma la risposta va cercata in Russia e va cercata in America. Um, la Polonia, eh, e questo è un aspetto fondamentale da tenere in conto, la Polonia come tutti gli altri paesi di quest'area non sono entrati nella NATO e nell'Unione Europea diciamo, con dei percorsi paralleli che dal loro punto di vista dovevano portarli diciamo, in occidente, ma con due strade che correvano l'una a fianco all'altra senza incontrarsi. Questi paesi, in chiave chiaramente antirussa, entrano nella Nato e nell'Unione Europea diciamo, per vedendovi due facce della stessa medaglia che era diciamo, la garanzia occidentale e quindi americana dove la Nato era la garanzia, è la garanzia militare, come tra l'altro questa guerra ai loro occhi ulteriormente certifica, l'Unione Europea era, oltre che chiaramente la possibilità di diciamo, avere dei soldi benedetti, di cui tra l'altro questi paesi, alcuni più di altri, la Polonia sicuramente più di altri, hanno fatto un uso estremamente efficiente d'accordo, era invece eh, la garanzia, diciamo così, socio-economica, cioè la possibilità di accelerare il più possibile e anche di attutire il più possibile quel passaggio estremamente traumatico dall'economia pianificata all'economia di mercato che le rendesse per l'appunto da subito, anche in un momento in cui non si capiva bene la Russia, dove sarebbe andata a parare la Russia dei primi anni 90, parte del mondo occidentale. Tutto questo diciamo, fa sì che fin dall'inizio questi paesi vivano una sorta di fase che potremmo definire quasi risorgimentale, per cui fondamentalmente questi paesi entrano nel, nei meccanismi della sicurezza del e benesse del benessere collettivo occidentale, cioè la NATO e l'Unione Europea, con l'idea di non trasferire sovranità, ma di usare questi meccanismi per tutelare una sovranità da poco ritrovata dopo. Poi nel caso della Polonia non parliamo solamente di occupazione nazista e di, ehm, diciamo poi di eh, regime comunista, parliamo delle numerose, più di, diciamo tre almeno, ma potrei dire forse quattro, spartizioni che fondamentalmente dalla fine dell'esperienza veramente... Diciamo, imperiale della Polonia da cui l'aggettivo del titolo del, del volume cioè la confederazione polacco-lituana quindi fondamentalmente dal, diciamo, dal, dalla fine del 600 in poi portano la Polonia a, eh, diciamo, essere, a scomparire o a spostarsi ciclicamente eh, dalla carta, sulla carta geografica o dalla carta geografica per mano di qualcun altro, e questi qualcun altro sono fondamentalmente eh, diciamo, i, i tedeschi nelle loro varie incarnazioni e i russi nelle loro varie incarnazioni. Quindi, punto primo, la Polonia eh, diciamo, eh, arriva a questo documento perché certifica in questo modo che sta nell'Unione Europea per la stessa identica ragione per cui sta nella Nato, cioè perché riconosce un paese come garante di se stessa e non è un, il paese europeo per eccellenza, cioè la Germania, il paese più grande, economicamente più ricco, con cui tra l'altro la Polonia commercia abbondantemente e, che, e grazie al quale la Polonia, più che grazie ad altri paesi, ha eh, ricostruito la propria economia, ma quel paese sono gli Stati Uniti. E questo anche e soprattutto per via della guerra, per l'appunto, che la Russia ha scatenato eh, contro l'Ucraina. Questo ci porta ad altri due aspetti. Punto primo: con questo documento, del quale non sottovaluterei, come diceva anche Agnese, l'aspetto prettamente elettorale, ma che sono assolutamente concorde con lei, non è l'aspetto principale, la Polonia certifica anche un'altra cosa. Certifica la sua assoluta delusione rispetto alla Germania. Se c'è un leitmotiv che in questo momento sentite sempre in Polonia se parlate con persone di varia estrazione politica, sociale, intellettuale, è che dai tedeschi non ci si aspettava tanto, ci si aspettava che per una volta tanto, adesso faccio diciamo, come dire, la, la, eh, il sunto del punto di vista, quindi come se io fossi un polacco che vi parla a cuore aperto, ci si, aspettava, ci si aspettava che per una volta si mettessero dalla parte giusta della storia. Non l'hanno fatto. Hanno condannato in ritardo l'invasione russa, eh, c'è voluto il sabotaggio di Nord Stream per mettere fine, chissà per quanto tempo, forse per sempre, auspicabilmente dal punto di vista polacco alla relazione energetica con la Russia. Hanno tentennato ad inviare armi ancora adesso, sono un paese che ne manda poche. Insomma, grandissima delusione. Quindi oltre ad essere diciamo, un paese di cui non ci si può fidare fino in fondo, dal punto di vista polacco, sicuramente diciamo, in questa fase storica decisamente di più, più affidabile della Russia, ovviamente nemico, eh, giurato e, e irriducibile, ma comunque di cui non ci si può fidare fino in fondo, la Germania è anche un paese di cui non ci si può eh, diciamo, fidare dal punto di vista dello status morale e politico, cioè è un paese che dal punto di vista polacco ha fallito miseramente la prova della leadership europea. Una leadership che effettivamente per i paesi dell'est è temuta e invocata allo stesso tempo, perché chiaramente in quei paesi si guarda sempre con un certo diciamo, un retropensiero di timore all'idea che la Germania diventi troppo forte, però qui si trattava fondamentalmente dal punto di vista polacco di farsi portavoce, eh, nonché anche portabandiera e, e, e porta munizioni dell'esercito ucraino in chiave antirussa. E questo non l'ha fatto e ci sono volute fondamentalmente le tirate ad orecchie degli Stati Uniti per eh, diciamo, eh, portare una riottosa Germania a eh, in qualche modo certificare, a riconoscere il fatto compiuto. Il fatto compiuto era che. Eh, diciamo c'era una guerra in corso era una, chiaramente una guerra d'aggressione i russi erano gli aggressori e si dovevano comportare i tedeschi di conseguenza la terza e ultima ehm, diciamo, eh, considerazione che non ha a che fare direttamente in realtà in questo caso con il documento ma che diciamo, discende da tutto questo è questa cosa strana che vedete in questa carta che è un progetto diciamo che in qualche modo trova una sua notevole accelerazione da tutti questi eventi, che è un progetto che la eh, Polonia mh, deriva in realtà da Josef Pilsuski, cioè diciamo, il padre della prima Repubblica polacca, quella post bellica, e che, ehm, post prima guerra mondiale, prima della seconda spartizione e che ehm, diciamo, eh, nasce come progetto dell'intermarium, cioè la Polonia come fulcro diciamo, di una regione polacco-centrica tra due mari, il Mar Baltico, su cui la Polonia affaccia grazie a Danzica originariamente, e eh, il Mar Nero e che poi si evolve in trimarium con l'aggiunta del Mar Adriatico e questo tra l'altro chiamerebbe anche in causa l'Italia, tant'è vero che c'è un articolo sicuramente, forse anche un paio, che parlano di questo, cioè della marginalità dell'Italia in questa fase. Perché? Perché fondamentalmente la, Germania, eh, scusate, la Polonia si rende conto di un errore storico fondamentale. Al tempo dell'Unione Polacco-Lituana, la corona polacca, eh, anche eh, in qualche modo mh, eh, diciamo, fomentata, spinta, condizionata, da un'aristocrazia terriera latifondista polacca che bramava terre, sceglie di espandersi verso est, e questo la porta a entrare in rotta di collisore con la Russia. Onde non ripetere questo errore, soprattutto alla luce della minaccia che la Russia continua a eh, rappresentare, perché dal punto di vista polacco. Qualche cosa che per noi è assolutamente inconcepibile, cioè che dopo l'Ucraina la, eh, la Russia andrà nei paesi baltici e poi eh, arriverà a Roma o a Parigi, noi non ci passa nemmeno per adesso. Invece dal punto di vista polacco loro sono i prossimi, se la Russia non viene sconfitta adesso loro sono certi di essere i prossimi. A che cosa deve fare la Polonia? Deve fondamentalmente creare una eh, dimensione regionale di cui essa sia il fulcro il Trimarium per l'appunto, che abbia sicuramente una dimensione terrestre, territoriale, ma che concepisca la propria sicurezza anche in relazione allo sbocco sul mare, che è la ragione per cui nel programma di riarmo della Polonia c'è molta marina da guerra, che è particolarmente dispendiosa, tra l'altro, da mettere in piedi. E in questo la Polonia usa due fondamentali strumenti. Quello storico, cioè che ha usato fino adesso, sono i fondi di coesione europei, perché la ricostruzione dai Baltici giù fino alla, alla, alla Romania, quindi sull'asse nord-sud, delle infrastrutture di questi paesi, soprattutto dei collegamenti trasfrontalieri, è stata una ricostruzione che negli ultimi 30 anni, cioè dalla caduta del muro di Berlino, è avvenuta sull'asse nord-sud, perché questo provoca una cesura rispetto agli assi di derivazione sovietica Est ovest che legavano questi paesi alla russia ricordatevi che per ogni impero che sia quello zarista quello sovietico quello romano quello inglese le vie di comunicazione non sono solo vie di commercio sono anche vie di mobilitazione delle truppe tant'è vero che quando si trattò di reprimere le varie primavere budapest 56 praga 68 i russi i carri armati li mandarono sulle autostrade costruite in epoca sovietica che Diciamo, legavano la Russia, soprattutto la regione di Mosca, dove era concentrato il grosso della forza militare sovietica nella parte occidentale del paese, a questi paesi del patto di Varsavia. Quindi, punto primo, nord-sud, autostrade, ferrovie, reti del gas, reti elettriche, tutto è concepito diciamo, su una dimensione, che non è quella est-ovest del tempo sovietico. Il secondo, eh, e qui poi mi fermo, eh, strumento che la Polonia vorrebbe usare adesso per strutturare questa dimensione del Trimarium, che non è un'organizzazione politica, non ha una veste ufficiale, è diciamo, un progetto di influenza e di infrastrutturazione in chiave antirussa, è la ricostruzione dell'Ucraina. Perché doma la domanda che in Polonia si pongono è: ma l'Ucraina, quantomeno ciò che resterà dell'Ucraina laddove la guerra dovesse finire con un'Ucraina non integra, anche se chiaramente l'obiettivo polacco come quello ufficiale è il ripristino addirittura dei confini pre-2015, quindi anche la Crimea, ma sarà parte dell'Unione Europea? Sarà parte della NATO? A domanda la risposta di un polacco è ovviamente: deve esserlo, ma anche se non lo fosse. La politica di eh, diciamo ricostruzione ucraina finanziata dall'Occidente in gran parte, e qui si apre un capitolo che non sto a aprire perché se parliamo di cifre che forse diciamo, non sono esattamente alla nostra portata in questo momento, ma dovrà essere una ricostruzione che consenta la infrastrutturazione di tutta l'Ucraina occidentale secondo i canoni dell'afferenza al campo americano. Quindi fondamentalmente l'idea polacca è se anche l'Ucraina non entrerà nella NATO e nell'Unione Europea ufficialmente, perché questo comporterebbe un processo politicamente inaccettabile, soprattutto per i paesi europei, ci dovrà entrare di fatto attraverso un esercito e diciamo un'infrastruttura e un'economia e verosimilmente un sistema politico che si avvicinino il più possibile che la integrino il più possibile nel campo occidentale. Che ricordiamo dal punto di vista ucraino vuol dire americanocentrico in chiave antirussa e questo diciamo, a questo progetto il volume dedica diciamo, ampia attenzione perché è uno dei delle scommesse geopolitiche fondamentali della polonia in questo momento eh, per vincere la quale che preesiste diciamo alla guerra ma che eh, dal punto di vista polacco ha nella guerra in corso un'occasione per essere accentuato ed accelerato. Grazie, sì, qua ci sarebbe da aprire un altro enorme capitolo, no, <ride> purtroppo no, quello delle istituzioni europee, il ruolo delle istituzioni europee in questo contesto, ma appunto avendo ancora poco tempo, una sola domanda a disposizione, prima di passare alle vostre domande chiedo eh, ancora una cosa ad Agnese, e cioè... Eh, Scende abbiamo parlato finora a livello di Stato, quindi scendendo a livello di cittadino polacco. Qual è l'opinione pubblica in questo momento rispetto a tutti i temi che abbiamo toccato oggi? Quindi eh, questa delusione nei confronti della Germania, che come abbiamo appena visto tocca diversi punti e non è dovuta a un unico fatto, ma più a un insieme e a un sistema di concause. Qual è, qual è la loro posizione? È così sentita questa delusione anche, anche tra i cittadini? Qual è stata un po' la reazione, se vogliamo, alla presentazione di questo rapporto e poi ovviamente al rigetto, fra virgolette, da parte del Cancelliere Scholz? Sì, beh ehm, allora intanto forse il primo dato da tenere in considerazione è che ehm, la preoccupazione principale del polacco medio probabilmente oggi non è la Germania. Cioè, piuttosto in caso appunto alla Russia, quindi il conflitto in corso che come giustamente diceva Fabrizio è, è vissuto in maniera molto più sentita appunto rispetto a come lo percepiamo noi, perché è in qualche modo letteralmente alle porte di casa, eh, quindi sicuramente questa è la, mh, diciamo, la, la preoccupazione prevalente. Eh, rispetto alla Germania appunto i rapporti sono stati difficili mh, soprattutto appunto nella seconda metà dello scorso secolo, però è anche vero che eh, il, il polacco medio probabilmente vede la Germania anche come, una forma di, eh, cioè come una, uno stato con cui può commerciare, che anche la, la stessa Germania si è spesa molto per eh, far sì che appunto la, la stessa Polonia entrasse poi in Unione Europea e così via. Quindi diciamo, il polacco medio probabilmente non eh, nutre un, un odio viscerale atavico rispetto... a. Eh, ai tedeschi questa eh, richiesta nella, nella fattispecie è un calcolo appunto anche molto politico quindi sicuramente diciamo, a livelli un po' più alti eh, delle, delle preoccupazioni quotidiane eh, dei polacchi tuttavia eh, appunto c'è una memoria storica delle ostilità che hanno diviso di fatto i due paesi anche dei torti eh, subiti e mh, secondo anche dei, dei sondaggi recenti di dicembre a, appunto, una, una, alla domanda se, ehm, si, se ritenessero giusto appunto, che ehm, la, la Germania pagasse queste riparazioni di guerra il 66% ha risposto di sì che era un loro diritto fondamentalmente quindi appunto, se ehm, lo si chiede sul, sul piano in qualche modo anche ideale, normativo naturalmente è difficile che si ritraggano dall'affermare questa rivendicazione. La stessa richiesta di riparazioni per essere poi presentata, dopo aver in qualche modo redatto il volume, per essere presentata è dovuta passare attraverso una risoluzione parlamentare, dunque una votazione e eh, questa, questo voto in qualche modo è passato a maggioranza schiacciante quindi vuol dire che eh, il partito al potere, quindi il partito di diritto e giustizia, quello di Kaczynski eh, che poi ha finanziato questa, questo rapporto, in qualche modo sperava anche di mettere in difficoltà in qualche modo l'opposizione eh, rispetto a questo tema e guadagnarsi quindi capitale politico invece è stata approvata letteralmente a maggioranza schiacciante eh, 418 voti a favore contro ma forse neanche una ventina contrari per dirvi che effettivamente è un, uh, un sentimento in qualche modo trasversale questo anche risentimento antitedesco posto che eh, naturalmente appunto, non è eh, la, la preoccupazione principale del, del momento ti ringrazio e mh, credo che adesso potremmo eh, aprire a qualche domanda. Abbiamo visto gli elementi essenziali che sono illustrati nel volume, che vi invito ad approfondire ulteriormente, soprattutto per quanto riguarda invece i rapporti con Washington. E vi ricordo anche che è acquistabile all'uscita. Quindi se ci sono domande. Prego. Okay è difficile prescindere da una riflessione sull'Europa dopo quello che si è sentito eh, la, un termine molto interessante è il termine risorgimentale riferito alla un Polonia mi scusi? è il termine risorgimentale e la vicenda della Polonia ci interroga su che cosa vogliamo fare in Europa di questa Europa, la quale sembrerebbe ai miei occhi una Europa in cui la Germania ha cercato di fare, ha fatto quello che ha potuto fare Carlo V, eh, non avendo i mezzi per farlo fino in fondo. In realtà l'Europa è stata finora, mi sembra, più una gestione prefettizia da parte di un centro. A due, a due assi, Francia e Germania, prefettizia nel senso che non era politica, erano degli indici, anche se adesso ci si apre su anche altri valori più elevati, che non un indice ragionieristico, che era giustificato perché aveva funzionato in Germania. La Germania però prefettiziamente insieme alla Francia ha cercato di imporlo a tutti e quelli che non riuscivano a seguirlo come la Grecia sono finiti come sono finiti. Eh, la, la mia non è una polemica, la mia è una riflessione. Allora se la Polonia, anche qui secondo me eh, bisogna un po' andare oltre quello che si dice in Italia no? divise gradi, queste, tutte queste cose, no? nel senso che mi pongo il problema, tutti questi... Paesi che sono visti di, come di destra e probabilmente da un certo punto di vista potrebbero anche esserlo, lo sono, ma questi paesi non sono dei paesi che hanno in sé un germe risorgimentale come la Polonia. Allora La mia conclusione è questa, il caso polacco pone all'Europa il problema, se vuole diventare uno stato federale, in cui ogni paese salvaguarda le sue radici, un po' alla all'accattaneo di quello che si voleva fare in Italia ai tempi del risorgimento, oppure se si vuole continuare in questo modo, come dire, amministrativistico. Grazie, eh, l'opzione eh, della gestione degli affari correnti è tramontata con il 1989, soltanto che ce ne stiamo accorgendo un po' in ritardo è tramontata semplicemente perché l'Europa nel suo nucleo originario dei sei stati fondatori ma poi diciamo, anche nelle sue estensioni eh, è, era fondamentalmente diciamo, una forma da un punto di vista strettamente geopolitico di diciamo, organizzazione dello spazio europeo posto sotto la tutela statunitense. Non considero un caso, sinceramente, che delle tre comunità europee tenute a battesimo con i trattati di Roma del 1957, la Euratom, eh, scusate, la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, in realtà preesistesse ai trattati di Roma, è un progetto del 50-51, fondamentalmente francese, guarda caso che serviva a espropriare la Germania del carbone della RUR e dell'acciaio che veniva forgiato negli altiforni che andavano a carbone, perché bisognava assolutamente evitare che la Germania si rifacesse un esercito. Quindi diciamo, l'Europa nasce e cresce sotto tutela diciamo, benevola tutela statunitense come eh, fondamentalmente, diciamo, camicia di, di forza o sforzo di contenimento antitetesco. tale nel suo come dire, eh, significato primo e ultimo resta per tutta la guerra fredda complice il fatto che eh, nel frattempo la garanzia militare statunitense affranca i paesi europei dalla necessità di spendere troppi soldi nel, nella difesa e quindi consente loro di avere stati sociali, sistemi sanitari, sistemi pensionistici e tutto ciò che serve diciamo, a stare relativamente in pace con se stessi e con i propri vicini, e questo era fondamentalmente il tempo della indiscussa egemonia americana, eh, a cui si contrapponeva l'indiscussa egemonia sovietica dall'altra parte. E con l'89 questa formula sicuramente non indolore, perché la guerra fredda è costellata di, di crisi, di tensioni, di guerre, ma fondamentalmente stabile a posteriori, viene meno. E quello a cui noi stiamo assistendo oggi è il ritorno della politica di potenza a latitudini che non pensavamo, L'Europa, poi i polacchi considerano che la Russia non è Europa, ma diciamo che insomma... Prendiamo la definizione geografica classica, a ovest degli urari, allora in Europa assistiamo a questo, ma che cos'è la politica di potenza fondamentalmente? La politica di potenza che ogni Stato che sfida l'egemonia americana interpreta a modo suo, la Russia facendo una guerra insensata, devastante, autolesionistica, eh, la Cina sognando eh, diciamo, la fine del secolo delle umiliazioni e diciamo, un posto al sole quantomeno paritetico rispetto a quelli degli Stati Uniti, da cui guerra commerciale e tutto quanto, ma che cos'è fondamentalmente questo ritorno alla politica di potenza? È il revisionismo, cioè è la sfida al mondo americano centrico da parte di potenze che ritengono che per diritto storico, per status raggiunto, per interesse anche proprio nazionale, quel mondo americano centrico gli va stretto. E quindi conseguentemente non ci stanno questo interroga l'europa perché chiaramente comporta delle scelte cioè durante la guerra fredda un enrico mattei poteva bene o male fare la sua politica energetica poi come sia morto non lo sapremo mai ma insomma diciamo che lo poteva fare un craxi diciamo prima edizione e un Andreotti a modo suo potevano ogni tanto dire no agli Stati Uniti per qualche base, ma chiaramente nessuno si sognava di uscire dalla Nato, eppure i francesi che con De Gaulle uscirono dalla Nato, sbattendo eh, diciamo, il pugno sul tavolo. Poi di fatto ci stavano con tutte e due le scarpe: non con una, con tutte e due, perché poi si è scoperto dopo l'89 si, è, scoperto, si è, è stato reso pubblico dall'89 in caso di invasione sovietica via terra. I piani di guerra includevano abbondantemente la Francia e il governo e Stato maggiore francese erano assolutamente al corrente di questa cosa, nel senso che non era un'inclusione a loro insaputa, come direbbe qualche politico italiano, ma insomma i francesi avevano fatto l'atto politico di uscire dalla Nato, ma poi di fatto ci erano rimasti. Adesso invece ci sono proprio dei dilemmi e uno dei dilemmi fondamentali riguarda proprio è posto proprio da questa guerra, perché questa guerra ha messo in evidenza che cosa? Ha messo in evidenza che c'è una parte dell'Europa, grosso modo quella che è entrata tra il 2004 e il 2006, cioè quella diciamo, del, di oltre cortina di un tempo, che sta nella Nato e nell'Unione Europea fondamentalmente pensando all'America, cioè vedendo in queste due organizzazioni uno specchio della garanzia americana, occidentale in senso lato, ma questi paesi quando dicono occidente dicono America fondamentalmente. Invece ci sono altri paesi, noi, i tedeschi, per certi aspetti i francesi che poi a seconda anche delle loro storie nazionali, alcuni con dei complessi ancora postcoloniali, post più forti, altri meno, ma che comunque diciamo, stanno prendendo atto del fatto che il mondo è un po' meno gentile di quanto fosse un tempo che diciamo, la garanzia della pace perpetua non è esattamente scritta, scolpita sulla pietra, ma che comunque ancora non sono entrati tutti a livello proprio di sentimento collettivo, di psicologia collettiva, nell'idea diciamo, che la storia in qualche modo è tornata. Un'idea che invece questi paesi di cui stiamo parlando, come la Polonia, non l'hanno mai abbandonata. Cioè, il vero Diciamo, il vero iato eh, è fondamentalmente nella concezione del mondo e del proprio posto in essi, cioè i polacchi non hanno mai smesso di sentirsi veramente eh, diciamo, eh, nel pieno degli eventi storici. Io da questo punto di vista non concordo assolutamente con la definizione del famoso storico inglese eh, Opsbon, il fatto che il Novecento sia un secolo breve, secondo me il Novecento è un secolo molto lungo, noi stiamo vivendo ancora il lascito di quel secolo che non finisce mai con la Russia che torna un'altra volta i polacchi che ancora sono anti russi, ma anti tedeschi allo stesso tempo anche se un po' meno e filoamericani perché l'America ci ha salvato due volte eh, diciamo nel Novecento, ma non tutti, i polacchi no e loro vogliono essere tra i salvati adesso non tra i sommersi per dirla con primo levi quindi dove va a finire l'Europa in tutto questo? Allora, La mia impressione è che lo Stato europeo non lo vedrà lei, non lo vedrò io, non lo vedrà nemmeno mio figlio che adesso diciamo, va per i dieci anni, semplicemente perché non ci sono le condizioni materiali ma anche psicologiche affinché ci sia. Le condizioni materiali sarebbe banalmente un fisco comune e un esercito comune. Non li vedo. Le condizioni psicologiche sarebbe l'idea diciamo, di essere tutti... Uh, come dire in una sorta di comunità di destino che è poi quello che veramente fa una nazione non vedo nemmeno questo perché la fase risorgimentale di questi paesi è la fase invece uh, in qualche modo per certi aspetti crepuscolare nostra nel senso che noi in questo momento siamo smarriti cioè i polacchi hanno un senso diciamo del pericolo imminente molto maggiore del nostro e quindi da questo punto di vista in questa fase campano peggio di noi probabilmente però hanno molto più chiaro il loro obiettivo strategico noi abbiamo esattamente la condizione opposta brancoliamo un po' nel buio in questo momento e quindi, e quindi fondamentalmente diciamo noi siamo in qualche modo investiti da queste onde e risacche di questo secolo americano che non si sa bene se sarà un, un 200 anni americani oppure tramonterà adesso. Cioè questa sfida al primato americano ormai è aperta. Noi facciamo parte di... Diciamo, siamo in quella parte di mondo che ha più beneficiato del secolo americano e dal momento che in questo momento leggemone è sfidato e anche in crisi. E noi siamo in crisi con esso. E non sappiamo bene, diciamo, come gestire questa situazione. Perché logica verrebbe che noi a questo punto ci riarmassimo e dicessimo va bene, noi non siamo una grande potenza. Però dal momento che le cose si stanno mettendo piuttosto male e non possiamo scommettere sul fatto diciamo che eh, gli Stati Uniti facciano la terza guerra mondiale per i Balcani, se scoppiano un'altra volta se la Bosnia e va nuovamente a Ramengo, così come sicuramente, viva Dio, non la fanno per il Donbass, forse sarebbe il caso diciamo, di attrezzarci a gestire ciò che sta intorno a noi, che è poi fondamentalmente la mancanza che i polacchi imputano diciamo, ai tedeschi e indirettamente pure a noi. Piccolo aneddoto, poi chiudo diciamo, però, era una domanda molto diciamo che permette di dire varie cose ma io per questo numero ho cercato disperatamente un polacco una voce polacca che scrivesse sulla eh, visione geopolitica che la polonia ha dell'italia non pervenuta ma non la voce la visione cioè il problema è che tutte le persone piuttosto qualificate con cui ho parlato dicono, Vabbè, voi siete un ottimo posto per andare in vacanza Consideri che il paese di riferimento della Polonia per il trimarium sull'Adriatico non siamo noi, ma è la Croazia, che è saltata sul carro del trimarium in tempi non sospetti, accreditandosi diciamo, come paese che compartecipa di questa visione. Quindi fondi europei e tutto quanto. Cioè, questo è smarrimento strategico all'ennesima potenza. Dubito diciamo, che questo sia particolarmente favorevole alla. Eh, al compattamento di un'Europa diciamo, soggettivamente in grado di eh, svolgere un ruolo diciamo, coeso, piuttosto io credo diciamo, che nei prossimi tempi assisteremo eh, in, soprattutto poi tra l'altro a una guerra, una guerra, in questi tempi di guerra diciamo, diciamo, a una contesa che tra l'altro è già in atto, piuttosto accesa, tra la Francia, la Germania e anche l'Inghilterra, pur restando fuori dall'Unione Europea, per spartirsi diciamo, soprattutto tra la Francia e, e l'Inghilterra e la Polonia, dall'altra parte, per spartirsi diciamo, le spoglie del fallimento della leadership tedesca. Tra l'altro dal punto di vista francese cercando di rosicchiare anche quote di mercato alla Germania perché questa cosa dell'asse franco-tedesco a me non mi convince molto. Negli ultimi anni più che asso franco-tedesco c'è stata una Germania eh, politicamente un po' eh, inetta, ma economicamente piuttosto forte, che è stata molto patita dalla, dalla Francia. Francia che adesso invece con questa guerra vede i, te i tedeschi in seria difficoltà, perché chiar chiaramente venir vedersi venir meno da un giorno all'altro il gas russo su cui i tedeschi puntavano per la loro competitività industriale, non è esattamente uno scherzo e quindi la Francia si sta attrezzando in questo senso. Quindi diciamo un contesto forse per certi aspetti più di politica ottocentesca, eh? diciamo congresso di Vienna, eh? grandi giochi piuttosto che Europa Unita. L'Europa resterà, l'euro salvo diciamo, cataclismi bancari o altre cose resterà, ma diciamo la sua sostanza geopolitica credo sarà piuttosto labile. Grazie con questo, diciamo, questa situazione non lusinghiera per l'Italia decisamente complessa per l'Unione Europea lascio la parola per un'ultimissima domanda al pubblico Ok eh, lei ha già trattato in ampia maniera con questa parte quella che era la mia domanda quindi la domanda è dopo le mie affermazioni se le mie affermazioni in qualche modo sono contenute nel nuovo eh, volume di Limes io vedo che gli Stati Uniti giocano solo Polonia una partita non solo contro la Russia ma contro l'Europa, in particolare contro la Germania e quindi prendono due piccioni con una fava. Indeboliscono tutto questo fronte qui che in qualche modo gli dava fastidio per concentrarsi sull'unico fronte che... è Dico questo anche perché 25 anni fa io ho visto come una grossa multinazionale dove io lavoravo si appoggiava alla Polonia in chiave antotedesca, eh, su aspetti eh, proprio di componentistica automobilistica. Noi siamo quella multinazionale che era la General Motors, eh, aveva stabilimenti in tutta Europa, ma i polacchi erano sempre i preferiti, contro qui? Contro i tedeschi. Quindi io non so, domanda, se veramente il gioco che sta portando avanti gli Stati Uniti sia più importante verso, gli stati, verso la Russia che verso eh, la Germania barra Europa appoggiandosi alla Polonia che è quella che non chiede nulla e può dare tanto eh, e che vede già negli Stati Uniti il suo punto di riferimento. Beh, innanzitutto Grazie. non è vero che la Polonia non chieda nulla, la Polonia chiede moltissimo perché diciamo, il livello di antagonismo che Europa e Stati Uniti hanno raggiunto con la Russia è qualcosa che va probabilmente ormai oltre anche le intenzioni originarie dello stesso Biden. Il quale io credo, ma parlo a titolo prettamente personale, se domani la partita si chiudesse con Odessa agli ucraini e la Crimea e il Donbass, che ormai è ridotta una sorta di cintura della ruggine, eh, alla Russia diciamo sarebbe ben felice di chiuderla lì e, e dedicarsi ad altro. E, la sua domanda ha una risposta che in parte sì, è certo è contenuta nel volume, se ne parla molto e che per quanto mi riguarda è piuttosto semplice e sintetica. Gli Stati Uniti non puntano a, diciamo, a fare con la Russia, a fare con l'Europa, in particolar modo la Germania, quello che stanno facendo con la Russia, perché se lo facessero compierebbero un atto di enorme autolesionismo e essendo gli Stati Uniti un paese diciamo, non nuovo ad atti di autolesionismo non credo che arrivino a tanto, almeno l'attuale amministrazione non sembra arrivare a tanto. Gli stati uniti hanno in questo momento un intento ben preciso strategicamente in linea con quello polacco ma non ungherese per esempio quindi diciamo fondamentalmente in questo sono particolarmente in sintonia con i polacchi con i baltici sicuramente con gli svedesi con gli inglesi non ne parliamo con i francesi anche abbastanza eh, anche se molto meno e con i romeni che diciamo l'intento è quello fondamentalmente di dare alla russia una lezione fenomenale non solo perché vogliono bloccare un revanchismo che provoca instabilità in Europa, addirittura con una guerra, ma perché devono dimostrare che il prezzo della conquista territoriale è altissimo, è sproporzionato rispetto al guadagno. E questo deve essere un avvertimento alla Cina per Taiwan. Lungi da loro fare tanto diciamo, rispetto alla Germania per un e al resto d'Europa per un fatto molto semplice, perché gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa. Ne hanno bisogno perché senza l'europa la nato non ha senso e senza la nato e senza l'europa l'occidente si riduce a cosa all'anglosfera forse stati uniti gran bretagna canada australia nuova zelanda un po poco anzi questa guerra deve ricompattare la nato ma e qui sta il ma quello che però gli stati uniti stanno facendo ed è l'altro piccione, insieme all'indobbelimento russo, è tagliare, dal loro punto di vista, che è anche quello polacco una volta per tutte, l'intelligenza eh, col nemico diciamo, della Germania, cioè la relazione energetica, la relazione industriale, cioè fare in modo che l'Europa adotti, verso frapponga fra sé la Russia, una distanza che dal punto di vista di Washington, così come anche appunto Polacco in questa fase, è assolutamente salutare e in linea con l'appartenenza all'Alleanza Atlantica. Perché si parla sempre di Turchia come stato eh, no, ambiguo, che sta nell'Alleanza Atlantica, però no, fa una politica estera, diciamo un po' a modo suo, però guardate che dal punto di vista americano, dover fondamentalmente pagare la garanzia di difesa di paesi come la Germania, che poi fondano la loro economia per tra l'altro eh, bisogni così primari, fondamentali come l'energia, su un paese che gli Stati Uniti dalla fine degli anni 90 in poi hanno ricominciato a percepire come un problema prima, poi come una minaccia, adesso come un nemico, Beh, è un problema serio è un problema molto serio, la politica americana è divisa su tutto, ma se c'è una cosa su cui il repubblicano più trampiano e il, eh, il democratico più filo Casio Cortes, quindi più de sinistra, sono d'accordo, è che allora noi vi paghiamo la difesa, ma quantomeno santo Dio, cari europei, eh, comportatevi in maniera minimamente eh, idonea a un'alleanza, altrimenti chi ce lo fa fare? In realtà questo chi ce lo fa fare è più difficile a dirsi che a farsi, proprio per quello che dicevo prima, però insomma il risentimento americano verso gli europei e verso i tedeschi è fortissimo. Quindi è questo che fanno, non dare un colpo alla Russia, un colpo analogo alla Germania, dare un grosso colpo alla Russia, grosso, epocale, anche in chiave di avvertimento alla Cina. E poi, cioè la serie è non vi posso impedire di fare la guerra, ma ve la faccio pagare talmente cara che alla fine il gioco non sarà valso la candela e poi riportare diciamo, i paesi più filorussi nell'alveo di una se non russofobia comunque diciamo, non di una russofilia più così smaccatamente eh, come dire, eh, diciamo in, in contrapposizione con la visione che gli Stati Uniti e i paesi più filo statunitensi dell'est Europa anno diciamo, della Russia. Questo è un po' dovessi sintetizzare diciamo, il calcolo. Grazie mille e soprattutto grazie Fabrizio Non so Maronte. se vuoi aggiungere qualcosa Agnese. Assolutamente, Esaustivissimo. Non... Sì, no, è eh, chiarissimo. Pe peccato che eh, quello che noi vogliamo è chiaro a tutti noi, nemmeno io sono per. Però il problema è che la guerra c'è. Le posso dire, perché siamo in chiusura, la ringrazio che la ragione proprio fondamentale per cui abbiamo fatto questo numero sulla Polonia è che ci sono 40 milioni di polacchi che la pensano in maniera esattamente opposta a lei e volevamo dare conto di questo. La, la, ringrazio, per, la ringrazio per il commento. La, seduta, la ringrazio, la ringrazio ma la seduta è sciolta. finito il tempo. Grazie mille. Grazie a tutti, buonasera. Grazie e ci vediamo in mese di aprile per il prossimo...